Nonostante sia una cosa che comunque si sta facendo da molti anni, è qualcosa che comunque tutti gli anni eh, dà qualche cosa in più e, e quindi anche se gli argomenti sono affrontati, quest'anno ne hanno aggiunti altri mi sembra rispetto agli anni passati, ma mi sembra che comunque aggiunge sempre qualche cosa alle, alle cose che in fondo si sanno, cioè io non è che sia informatissima, però quando vengo qui torno a casa sempre con un bagaglio esatto, arricchita. È una, bella, una bellissima iniziativa che eh, a cui dovrebbero partecipare molte altre persone, sicuramente. Beh, è diversi anni che vengo, quindi credo che sia molto importante questo discorso di parlarne in maniera cioè, che le persone che la vivono professionalmente la portino in mezzo alla gente comune, insomma. seguo politicamente scorretto, penso, fin dalla prima edizione. e Chiaramente è positivo, altrimenti non verrei qui ogni anno. Poi alcune cose si possono sempre migliorare. C'è più spazio al dibattito. Sono già venuto diverse volte. Certo, è una cosa interessante. Mi interessa sia per il fatto che si parla di letteratura, non così, ma anche, ovviamente, per gli aspetti politici.